Adesso dovrò semplicemente aspettare che faccia ancora più buio, che calino le tenebre e poi andrò alla ricerca della mia prossima vittima. Ma prima mi serve un nuovo veicolo, lo voglio gigante. Salve... Bu Yes. hai vinto la notte in Ma che Chi è io mi puoi aprire Giorgia, non sai che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 Sinceramente credo di aver capito il risultato. Zero. Eh, ecco la cosa. Siamo su una... Ti fuori Ma cosa tu. Però ho avuto duro e qualcosa, perché è Che no, no, Basta. No, no. no, no, no. Quindi vediamo... 3... 3... Non lo so, beh io ti porto in te, però avete qualcosa, però poi sì, ti detto che l'avete già già già già già e perché non ho capito che cosa che partite che molto altro particolare portate sui della porta fisica comunque si è diventato un attento specifico per gli se mi che non la ha che la notte giorno che si è ha C'è un momento di corpo e poi suo linguaggio è più la stessa quando ha dato uscito qua, soltanto che era non so che non è così sono oh, la stessa persona il profilo della coppia era oh, corretto oh, dalla personalità oh, dominante e non tenevo di l'altra e oh, adam non sapeva che oh, si può dire che adam non ci è stato un'altra persona oh, dei oh, non so come procedere lo arrestiamo, che decide il più bravo guarda qua guarda qua queste cose Perché? Ah... Sì, mi che ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? per ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché Io fatto? Perché a fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho ha Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché ho fatto? Perché faccia che non va bene, Vabbè, ok, l'unica cosa, ma... vabbè, vabbè, comunque, sono passato 10 minuti. Ma c'è Ho capito, vabbè, ho capito qualcosa. Forse E se ti fa. Pagassimo se ti fa. Pagassimo Ma cosa? Perché ho pedo qua? Sarà sto. Che ti tocco. Ma io ho passato! un mondo che è un po' di... cosa? cosa? e poi? ehi, perché no, è I'm gonna to the Cosa mi carica adesso... un Questo qua. per Windows 7. <laughs> au vôtre No! Perché non tiro? No, no, no, non tiro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Come potresti, un uh bel. non a tocca. My friend told me that it you still? This Ma Non si trova. Questo Perfetto. questo vuoi vedere? no no no no no no no no no no no no no no no no no perchè si ha preso quella cosa? perchè si ha preso quella cosa? no no no come okay, dire? però ma Questa cosa si sa, vede, la vedi, Oh, my god, cazzo! Oh, ma Oh, ma Oh, No, no, no, no, no, so. no, se... no, no, se no, no, no, no, spacco no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma non so dove si perché non mi ricordo il palazzo non ho capito? hello everyone it's Jake from JW pick out your once you have the if, if, if I haven't have it if I have it è dopo la giornata Eh, vagamente me lo ricordo perché la cosa che me lo ricordo però il risultato è che vagamente me lo ricordo 3,5 con l'ultima giornata 2 la prima, Andiamo qui, secondo andiamo qui, montanerà questa di un'altra parte e qui dopo un minuto se non riesce da solo a riconoscere i nostri professore dobbiamo riferirne le mani il mio a secondo, l'ok E adesso il computer sta ancora a per il canale per conoscermi, tutti no. uh, poi uh, no. c'è il la No, ti dico subito chi ci sta che tanto. No, detto così, ti dico subito che ci sta domani mattina. Allora, ci sta Carla, allora vabbè lui puoi dire Andrea che non viene sicuro. Davide, Marco, questo chi è? Eh, non lo sai. Sì, Davide si è tranquillo hai ah, è male. Eh. Uh, sì, se ho capito bene, sì. Ma se hai problemi posso rimanere pure io, figurati a questo l'albe, eh? non hai problema. Ma non mi aiuti. Che mi la <ride> oh, <ride> oh, oh, oh, non mi prendeva neanche rovina poco e mi caccia la caparomia trebbiate non per <ride> <me ce> <ride> non lo so io non ho fatto di questo di cioè. <ride> oh, devono fare quello so, che non di tecnologia perché mi ha trovato la manca di e la camera di protezione ma è Some people di trovare the back those 10 from the You will lose if you have come rimuovete No, però in base, quindi ho il senso Quante di voi faremo? installiamo Maggior parte di voi? Installiamo Windows 11 su un pc che non soddisfa i requisiti. Se stai guardando questo video su Instagram o TikTok, guarda tra i video precedenti, la prima parte. Apriamo l'immagine di Windows 11, mettiamo su tanto facciamo così. e l'installer install, e ritiriamo la modalità di download del viaggio di un e di aggiornamento, e non la riduzione, dopo qualche secondo il programma sarà riavviato, clicchiamo faccetta, partono leggermente dopo qualche minutino, di... è necessario, sì, che per... ci viene ricordato che qui ci non si può i requisiti che potrebbero esserci problemi di compatibilità, in questo tipo di installazione si mantengono le impostazioni di Windows, di file e app, clicchiamo faccetta, spero di lo spazio ok, pronto per l'installazione, vediamo le impostazioni per i file personali A questo punto scelgo di mantenere tutto, anche la verifica del Dopodiché si parte con l'installazione. Ci siamo quasi. Installazione completata. Installiamo un Windows 11. La maggior parte di voi utilizza la funzione copy incolla di Windows nella maniera sbagliata. Quello che farò tutti è selezionare il testo copiarlo oh, oh, digitando CTRL oh. C e poi collarlo digitando CTRL più Se avete la necessità di copiare più parti, finite per rifare il procedimento più in fuori. Dove no, va Zeus? Non No, Oh no, excuse me. I want to Non si può innermere, è la cosa che torlga aludato. Però, perché ho ieri entrante? Perché lo è così debbissibile di sono danse. No... Con questo perché questo passa così è il secondo che stai facendo? No, penso così. Letto. Ma dove lo questo... Dove è a ja. si parte. Vedete, si... Se rompe, sto presso. Voglio fare un po' di più. Mi almeno ah, che vuol dire per il numero di 95? non è non ti ho visto, che visto che oh, oh, ecco come installare Windows 11 Cliccate nella oh, palla di ricerca Windows 11 download e cliccate sul primo link che vi riporterà ecco. la pagina ufficiale di Microsoft e perché se facciamo questo vi troverete tra diverse opzioni ma per installare Windows 11 e su su su su su su Non si può Non si può fare Non Non si può si può fare niente. Non si può fare Non si può fare Water. How to open a window to clean it outside? <laughs> oh, oh. oh You never give me a pass here, baby. These programs are hurting your PC's performance. Whether you bought a pre-built or installed a copy of Windows yourself. How to return your...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 Eh beh, ecco, segnate, il pieno, non ci preservo, è prima segnate, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di prima di You can't send a window without water. Windows 10 is a small <coughs> This is a four gigabyte switch. It's a very tiny one. I'm not to go to the house. I'm not going to go to the house. to perché mi ha fatto la no, questo è noi? no, questo this... Questo nostra dovrebbe essere di legare. <laughs> Se il vostro PC ha questa scritta, allora li metteremo in questione. Siamo chiusi. sì. Siamo in sì. tiro. 对吧 Mm. Se questo video vi ha chiamato un po' di più e se spina, se spina Lo sapevi che esistono le serie Windows 10 senza il punto di block realizzato la Microsoft stessa Ebbene, se benissimo, abbiamo Windows 10 e MSG e se volete stasera nel più, trovate il video completo sulle canali Lo sapevi che esistono le serie Windows 10 senza il punto di block realizzato da Microsoft And also now che sono andati e hanno trovato una situazione che era stata creata e che la gente stava tornando E poi quando si hai installato Windows 10 sì, sì, sì. hai un qualsiasi sì, sì, sì. problema all'odio Windows e non riesci più ad accedere ti faccio vedere quali possono essere le opzioni oh, ovviamente sì. il mio Windows provo a cliccarlo ma non tengo premuto il tasto shift arresto e clicco riaprire il sistema tenendo sempre premuto il piccolino ora cedo alla risoluzione dei problemi impostazioni del mio riavvia da qui possiamo avviare una delle seguenti modalità dico premendo F4 abbiamo la modalità provvisoria non potendo risolvere con la modalità provvisoria io premo F10 e avvio la mente di riflessione quindi da qui ora posso il che è che tu abbia no dai non dire che tu hai fatto se non ti ho fatto se non ti ho hai quello che ti dice un pattino fatto ho fatto una vita Ma no, avete anche il progetto di tecnologia? Sì. E tu lo devi fare? Sì. Con chi te lo devi fare? Lo devi fare se sì o no? Sì. E con chi? Non lo so. Eh non lo sai, sono il solito. Eh. E vedi prima stare. Oddio, cosa sarà? Ciao a tutti! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove ti mostrerò 4 GB di macchina che Non dimenticare di seguirmi per un bel Meglio Windows 10 o 11? Se stai cercando un sistema operativo... I'm going to update this machine to the U.S. version BIOS, but it's for some of Windows not Microsoft has confirmed issues with Windows 10 after installing recent updates. This includes visual glitches and reduced system stability with some features like the TASL bar and Of course up, Windows un volo di due volte ma adesso si mette tutto il torso si è mai lì lì lì lì lì lì lì lì lì lì lì lì Così E poi selezionate come tema Pixel, che è quello che è in tech. Scegliete un bello sfondo e buona voilà, un computer che non fa totalmente vomitare. Vediamo. Ciao, oh, mi sono trovato una lunghezza di Windows 10 su internet. Con l'ultimo aggiornamento di Windows 10, Microsoft ha abilitato i default. in cui giri eh, di notizia. Qui c'è. qui c'è un altro. che se... c'è un altro. E che se lo faccio più? What was... going on? What's going on? What's going on? Look here. Why are you looking at What the fuck? Because. e diritti per lo gestione razionale del territorio con la uspiccola dello destro il microfono no contatto delle prestazioni eccellenti con un commento investe se buca una definizione statistica o ridusale oggi il Взял разу. Все, по-другому. Все, по-другому. Все, что Вот, кольцо. Все, что по-другому. Все, что что Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! si si si si se uh stai? -huh. È possibile no, che con Windows 8 dovrai aggiornare Windows 10 11 1. perché il supporto a Windows 8.1 ti conviene proprio questo la visione del programma ci sarà solo. Io quasi. Sì, per questo. Sei sì, questo video. Ah. No. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sono sì, sì, sì, sì, Ciao tesoro, sono io. Ciao tesoro. Ciao tesoro. Ciao tesoro. Ciao siamo Se tre Why, uh, this No, all these things? Why, This I feel like something crawling inside of me to the crab. I don't use that one. are so used to process food to shop and eat vegetables full of vitamins, minerals, and trace of- <laughs> uh, I feel like something crawled inside me into the crab. Bar don't use that word. No, we're back. You know, I'm E che? Io ho mai Io ho fatto l'anno. Do cosa? C'est 8 coups. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, See how you wind up skin, never see you put down in the flowing note to the net, but what if you don't get a camera that will thought today? Like a windless, tiny, no guessing. Also, the... this way seems so lost. box of tourists to e' parco d'oltre. Non è un Non è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 No, è Div�� mhm. vero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 Yeah, I thought. That's for my Credo di essere andato al So. I'm not gonna <laughs> Il servizio ha preferito limitare l'utilizzo del suo sistema operativo. su che Quindi si può passare questo problema? Si, si può passare. Si può stare. Mmm, ma che mi fa? Se che è il culo? ¡Tres! Sí. Plug in a Windows USB, go into BIOS, and switch to the keyboard. So it is. Next, we're going to go into Windows and try to see if we can uninstall any latest quality updates or features. You can see both times it failed, and Windows wasn't letting us do it. So the next best thing is to try to go and get a system restore for you. We went back in time and restored our PC to a point in time where we thought it was okay. After trying all three of these things, nothing worked. We went back to Windows and we still see that nothing popped up. When all else fails, if you tried everything, you just do a fresh reinstall of Windows. It'll save you a lot of time and a lot of headaches. After the reinstall is done, we try to Windows and we can see that works. So problem solving. Please like, comment and subscribe. Okay. Have you ever tried pressing the Windows key to searching and nothing comes up? So A tool we'll for Windows che ti tornerà utile in molte occasioni. Press tasto control Shift tasto Windows plus B to be able driver of tua scheda grafica. and then be able to so system any problems we'll tua scheda video screen. A per Windows che ti tornerà utile in molte occasioni il tasto control più shift il tasto Windows il per poter resettare i driver della tua scheda grafica eh. che cazzo stai dicendo ma vai a fare tutti per quella forza non di ricordo non non dovremmo mai non queste condizioni. Dopo di tornare. So you want to enter safe mode for stop. Uh -oh. <laughs> Here's a PC tip that might just save you. If your PC crashes when playing games, it's exactly what you should do. Start by opening command prompt as administrator. Then type exactly this and press enter. This will run a fully safe system file checker and repair any corrupted system files. Here's a PC tip that might just save you. If your PC crashes when playing games, it's exactly what you should do. Start by opening command prompt as administrator. Sì, perché mi sono rotto. Io sono... il manco. Che è la se ya da è seria perchè è seria perché lo trovo so. a so, top perchè così E cross non ho trovato settimana mm. se non questo video ti eserciò la ah c'è ci 4 perché si, rosa, si e non manca l'effetto ecco più di il mio windows 10 non parla di Questa è una le tante domande che ricevo frequentemente e oggi ne parlo ma prima non dimenticare perché il mio windows 10 non parla di Questa è una le tante domande piccolo trucco per svuotare la caesia di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 No, no, non è questo. Todo mi No, no, questo è quick. Sì, sì, è questo video. Non so farlo. Non, c'est quand t'as pas terminé, c'est long. Dai, vai, vai, No, è per No, no, no, no, no, Non si supposta che che ci Oh <laughs> no, <I'm> <laughs> This brand new... <laughs> <laughs> What's going on? Why him fly away You <laughs> <laughs> no, will take his <but>, Unified <laughs> <laughs> I'll take care of mama <laughs> There's, There's nothing not new against out against him But he wasn't wearing my oh, right, but back. he made himself vulnerable We're gonna do that, Clad Don't worry, shouldn't you see each other again? <laughs> I'm the ladybug, yeah, no, I know mean I ladybug Ho <làm> lo <teme> so non <epilogue> <in me> lo <athletes> be so fate vedere adesso mi piacerebbe sapere con un click se le tuo password online sono a rischio ma microsoft non siete qui oh siamo già nel tipo in Windows, qui se taggo complete nella prossima Grazie a Non mi piace! Non mi Oh, no! mi piace! Oh, se è questo! Per favore! Usa! Usa! No fa abbastanza schifo lo sappiamo tutti come trasformare la barra del volume da così a così aprite Microsoft Story cercate Modern Lines e installatelo in modo totalmente gratuito Is anyone else having this problem? Non because che ci sono problemi. Non perché non credo che Un'altra cosa importantissima da fare è assicurarsi che la frequenza di aggiornamento del vostro monitor sia adeguata. Ragazzi, non immaginate quante persone comprano monitor con rifresh rate più elevati da 144, 240, 260 Hz. Per poi scoprire che hanno per mesi giocato in realtà a 60 Hz. Questo è il giusto Il e il mio cazzo. Facciamolo, facciamolo. Bene, sono pronto. So, cosa Cosa rocket sono ridotti cazzo so. questa parte io io io sto certo. a più tu prendi il in... doppio okay, perché si va faccio qualche passo l'altro addio addio vedi ciao addio si sì, sì. sono un ah! Se avrei voluto anche per voi. Infatti si sistema. Trasformatore di satellite. Per esempio, se scrivo parco duro, un'imputazione di carattere diverso mostriamo Questa operazione dalla scheda i se si funzionano male, il non computer... tutto il sistema funziona male. IOS... Non No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! è E Ecco 5 cose che non sapete di poter fare su un Surface 1 Windows 10, la scheda video impressione è integrata del processore, abbastanza legale, essendo quando ci se il driver video, Windows 10 sopra così utilizza anche su Windows driver video come vedete non è più la principalmente processore This is so, so the best. No. This is the best. This is the best. This is the best. This is the best. This is the best. This is the best. This is This is is the best. This is the best. This is the signori This mostro come avere due OBS the best. This is the best. This Ma no, perché sono... e sì, perché... Perché... Io ho trovato anche... Sì, Flicks... Secondo... Audi 95% posteriore. Ma cosa c'è? No. Forse no mi è arrivato un pacco da endorfi mi hanno gentilmente se vuoi fare uno scherzo ti ci lo io certo che ti faccio le bohie a palazzi sono molto non Se, ehi, se il tuo PC è lento, tu mi risponde e puoi cercare di capire la causa attraverso verso un momento di diagnostica intentando, ma prima di continuare non dimenticare di più. Mi hanno chiesto poi cioè ragazzi, suonò, se sono senso di certo. Avete mai visto il telefono con l'interfaccia del computer? Mm. E' me li attraversano? E' 0 fa, parti Aspettiamo che si riavvi dopo aver salvato la fa, parti 4. No raga, io però veloce 0 uccidi 1 anni fa, parti 3. Aspettiamo che si riavvi dopo aver salvato. Ho bisogno di salzo! se sì, mi trovo, se lo scopri... se questo è più a vedere si piace certo? già... live... box... sammy... sammy... no, quel... scusa... Visto. questo visto invece per quello che stai adesso le... stiamo provando è proprio Se quello che stai no, per perché... quello no, le... non si rompa lo no, spacco in due a ah, winzo spazzare! No, ah.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 of the process of the that is the issue that's up on some the the the I'm not going to do it. I'm not No, I'm giorni che se provo a spezzarmi il dito mi fa male non capisco. cioè cioè tipo mi piego il dito e mi fa male perché dentro c'ho l'osso rosso scuro mi fa male il ragazzi sono tipo settimane giorni che se provo a spezzarmi il dito mi fa male non capisco. cioè la mm. Ehi, ehi, ehi, vieni a vedere. Tu hai un altro franco. Tu Tu hai un altro franco. Tu hai Perché non mi hai salutato?